Allora, cambiamo il discorso. Ti piacciono più i brasiliani o più gli argentini? Ah, dai mamma. brasiliani. Perché? Per allegria che ti infondono nel parlare e per il fatto che nonostante vivono una situazione di merda hanno sempre il sorriso stampato sulla faccia. Gli argentini sono fantastici, sono straospitali, stracollietti, stragentili, ma sono inaffidabili. Perché? Mi hanno dimostrato, sono inaffidabili. Sono dei furbi? No, è semplicemente inaffidabile, non ti puoi fidare dell'Argentino. Ha ah, mille altre qualità, intendiamoci, una sì, volta sì, che ah, sai certo. che è inaffidabile di, con, di ti pare di le conseguenze. Cioè, certo. Anche il brasiliano è bello, inaffidabile, oh, eh, <ride> intendiamoci, però quel sorriso che loro hanno quantomeno ti fa sapere. Sì. Sì. Mi piacciono di più gli indiani o i nepalesi? Nepalesi. Perché? Non lo so, con i nepalesi c'è un'empatia che non ho... Cioè, ho avuto anche con gli indiani, ma i nepalesi per me è quasi una seconda famiglia. Molto senso d'accoglienza? Cioè, non c'è uno, per dirti, il popolo più ospitale che ho mai conosciuto sono stati i mauritani. Però, cioè, i mauritani se uno fosse gay non potrebbe presentarsi. Quindi ci sono dei pro e dei contro in tutti i popoli e non... Direi che è meglio che è peggio, ovviamente non è un discorso razzista. No, no, no, no, assolutamente no. No no, no, no, no, no, ma ci mancherebbe. Ed è chiaro e evidente che è nelle diversità che secondo me si manifesta l'uguaglianza dell'essere umano. Però le diversità ci sono, fino a che le diversità non dicono uno è migliore dell'altro. C'è un paese che non hai capito? Costa Rica. Perché? Perché costa caro, quindi ho avuto poco tempo per visitarlo. I ticos, che sono la popolazione locale, vedono i gringos, che sono quelli come me, i nordamericani, gli europei, comunque gli occidentali, come coloro che gli hanno usurpato le terre. Quindi in fase di approccio non sono tanto aperti, non sono tanto disponibili. Però sono molto turistici. Il turismo non l'hanno creato i ticos, l'hanno creato i nordamericani e gli europei. È una parte dei turisti nordamericani e europei. La chiamano la Svizzera del Centroamerica, c'è un molti. Però non ho avuto neanche il tempo di andare a fondo.